La Goggin Challenge per Tommy si è conclusa definitivamente nella giornata di ieri. L'evento sportivo organizzato da Frederick Rioli e Chiara Motti allo scopo di raccogliere fondi da donare al piccolo Thomas Brigati affetto dalla sindrome di Mengs ha ottenuto una buona partecipazione e la quota raccolta è stata pari a 1.655 euro. L'assegno è stato consegnato a Papa Fabio e oltre a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, un grazie particolare a Frederick e Chiara lo hanno rivolto alla squadra Spirito Tarsogno Centro Croci Trial a più quota a Tre Tivaltaro e alla Comunaglia di Tarsogno.